Dopo 15 anni Barbara D'Urso indossa lo stesso vestito, ma le foto a confronto rivelano che è foto, video. Barbara D'Urso indossa lo stesso abito di 15 anni fa. Il dubbio sui social. Per la serie le operazioni revival fanno sempre un certo effetto, Barbara D'Urso si è presentata a Domenica Live con lo stesso vestito di 15 anni fa. Quando presentava una delle prime edizioni del Grande Fratello. Inutile dire che la sorpresa per gli aficionados di Carmelita è stata parecchia, molti sui social si sono detti sconvolti nel bene e nel male. La conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram un doppio scatto con lo stesso vestito a pesce e ha commentato Amo la tendenza vintage. Il popolo del web si è diviso tra chi è rimasto allibito del fatto che Barbara D'Urso sia ancora in forma a 60 anni come lo era a 45 e chi invece ha giudicato negativamente la scelta. Saranno passati 15 anni ma che dire. Ti sta da favola come allora. Forza Barbara. Ha commentato una fan della nota presentatrice, facendo seguito a tanti altri messaggi di apprezzamento. D'altro canto qualcuno ha puntato il dito contro i ritocchini subiti negli anni, qualcun altro ha ipotizzato che i fianchi oggi sono più larghi di allora, mentre addirittura c'è chi si è detto pronto a scommettere che quello a domenica live non era lo stesso abito indossato al Grande Fratello 2002. È evidente che è lo stesso vestito ma di taglie diverse e Pretty Little gli ha tuonato un autente, mentre un'altra ha fatto notare, sembra diverso colore, e i fianchi di adesso sono più larghi e poi ha chiesto ma il vestito è stato rifatto? Noi rivolgiamo a voi il dubbio amletico, dopo 15 anni Barbara D'Urso indossa lo stesso vestito?.